un grosso movimento e tantissimi purtroppo che ci arrivano per le neoplasie o per altre malattie e vedono che ci sono degli ottimi risultati sono persone che sono uscite completamente dalla malattia noi per esempio ora, domenica abbiamo una riunione a, a Pisa perché c'è questa associazione si chiama giù le mani da Sofia per la per la libertà terapeutica non so se sapete quella storia lì allora questa storia ve la racconto l'anno scorso mi chiama sta signora a gennaio dicendo, dice guarda, dice io c'è una bimba con una leucemia linfoplastica acuta e aveva cominciato la chemio gliel'hanno dovuta sospendere, è andata a finire al meglio a Firenze e non può fare la chemio perché muore come ricomincia la chemio gli ho detto che, che lei che mi consiglia Dico, gli faccio una dieta vegana subito immediatamente, no ma sì ma qui ma là la bimba gli piace il latte ho detto non me ne importa, dice non la deve prendere bisogna che faccia una dieta vegana e insomma ha un po' litigato per telefono poi dopo non l'ho più sentita, sta signora mi richiama nel mese di giugno e mi fa, dice Merciante, la bimba è guarita. Ma dice, bene. Ha seguito? Sì, sì, dice, ha seguito. Latte non gliel'ha dato, no? Visto, chiaramente la bimba ha fatto un certo percorso, quindi certo che è guarita. Dice, per ora c'è un problema perché mi hanno denunciato gli oncologi perché mi vogliono levare la bimba, eccetera. <ride> e la vogliono togliere perché gli vuole fare la chemia. ho detto ma come? ma allora sei sicura che sia guarita? dice sì, sì sì, è guarita sì dopo qualche giorno mi chiama e dice eh, il tribunale di Pisa mi ha dato ragione Ha detto, ecco, è ovvio insomma, se ti segui la bambina eccetera è guarita, dice però gli oncologi sempre di Pisa hanno fatto ricorso al tribunale dei Minori di Firenze per levarmi la bimba ho detto ma vedrai che non è guarita la bimba magari è un'idea tua, magari sta meglio, no? perché poi io non li conoscevo questi qui, allora c'era il, il festival della salute a Viareggio, ho detto vieni portami la cartella e porta la bimba, è venuta con questa cartella, l'ho guardata tutta scartabellata fino a fondo, ho visitato la bambina e gli ho detto sì la bimba è guarita, hai ragione te, ma perché gli voglio fare la chemica? Dice perché domani gli potrebbe tornare. Quindi, hai ragione, anche a me domani mi può venire una polmonite Sicché mi metto una flab e mi faccio subito 4 grammi di croce finne che sia Ma almeno vita, grazie a... una cosa gravissima. Ma che poi non grazie Il problema è quello di. La bimba ha 9 anni, 10, ora, allora, per 10 anni. 10. Sicché sì 10. io faccio il certificato dicendo visto, eccetera, eccetera, senza voler entrare troppo in polemica con gli altri che ho detto insomma, non sono neanche un pediatra, si potrebbe al momento attendere, vedendo, insomma, ho fatto tutto un papiro, una relazione di tre pagine, il professor Proietti, che penso conoscerete di nome, che è di Torino, sì, è sì, lui addirittura lui ha detto la bimba è guarita, non ha bisogno di nulla, punto, <ride> è andata in tribunale con i certificati, non sono stati accettati, perché c'è anche l'abuso, l'abuso dal punto di vista, questo qui è un abuso anche dal punto di vista de, de, de, della giustizia no perché noi vogliamo un certificato che deve essere, che deve essere eh, pediatra oncologo ed dematologo, tutti e tre queste specializzazioni che era questo fesso che aveva fatto la denuncia no? noi l'abbiamo trovato in Germania <ride> ma non andava bene perché Grazie. seguiva la, la, la cosa, la, la scuola eh, come si chiama? antroposofica quindi prima doveva dimostrare al giudice che l'antroposofia funziona che sarebbe quella che si rifà poi a Steiner no? l'abbiamo cercato un altro in Svizzera quello non era, non era, era uno che seguiva la medicina normale conosceva anche la medicina normale non era steneriano oncologo, ematologo e pediatra ma non andava bene perché non è nell'Unione europea la Svizzera no, no, no, no. allora a quel punto gli ho detto poi fortunatamente non ce n'è stato bisogno di questo fatto qui perché poi diciamo le cose sono andate un po' alle lunghe e la bimba non um, um, um, moriva mai anzi stava sempre meglio. <ride> e quindi allora dato cioè prima gli avevamo messo gli assistenti sociali in casa perché lì senz'altro la bambina, eccetera. Che questa mi chiamava la Barbara, mi faceva, ma io cosa ci posso fare con queste assistenze sociali? Cioè, con tutti i problemi che ci sono, di assistenti sociali in casa, una famiglia perfetta. io ho detto: senti, okay. ce l'hai la roba per pulire i vetri, dagliela in mano almeno si rendono utili, gli fai pulire il bagno, che so io. Visto che tanto devono stare lì, qualcosa dovranno fare, no? E sicché sì diciamo ultimamente hanno detto sì, allora va bene, ogni tanto devi fare l'analisi del sangue, eccetera. Sì che a questo punto si è fondata questa associazione, perché poi c'è l'articolo 32 della Costituzione che mi dice che la libertà terapeutica è per tutti. Cioè posso scegliere di curarmi, di non curarmi, di curarmi no. con quello che ritengo più opportuno. opportuno. E si è creata questa associazione, si giù le mani da Sofia. Tra l'altro ci sono altri pazienti che sono entrati in questa associazione c'è per esempio una ragazzina di... questa è più piccolina di, della California non la California in America la California è una frazione Ciccina. di Cecina in quella <ride> zona lì che a midollare era in carrozzina e la bambina la fa corsi di danza ecco, cioè, tanto per dare l'idea della situazione altrimenti risiamo siamo punti a capo anche con questa, con questa situazione qui e nel frattempo era venuto fuori il problema poi di quella ragazzina che ne hanno parlato i giornali, vi ricordate? Ora allora vi racconto la, la storia: di Verona che era morta a 17 anni di leucemia perché si era rifiutata di fare le terapie mm -hmm. e aveva preso soltanto, aspetta che aveva detto la televisione: succo di, di, di, Porto, di ortica okay. e, o di qualcosa del genere. Mm -hmm. Allora, quella situazione lì ve la racconto io. Questa qui mi ha chiamato, perché si era messa in contatto con la mamma di questa Barbara, mi ha chiamato il suo babbo questo già un tipo molto prima che morisse questa storia qui dice guardi c'è una situazione così così così è minorenne diceva 17, 17 anni insomma poi è minorenne relativamente no dice guardi un po' se trova il limite se no la posso seguire anch'io". poi mi chiama, dice, no, dice ho trovato dice trovato una clinica a Bellinzona che la seguiva dove faceva queste terapie naturali dunque lo stato italiano a quel punto gli ha fatto una fortissima pressione su questa clinica di Bellinzona perché non la curasse più il direttore di questa clinica di Bellinzona in Svizzera ha detto, dice, scusate ma io non vi posso più curare perché qui viene fuori un, un problema statale, insomma, importante, grave, io non sono più in grado perché abbiamo questa pressione continua del vostro ministero e non la posso più curare. Questa ragazza di 17 anni ha mandato una lettera al, al tutore e al giudice dicendo, cari amici, siccome io la chemio non la faccio perché tanto non funziona, quindi io morirò per colpa vostra perché non mi avete permesso di fare le terapie. Infatti è morta e dopo è stato detto che è morta perché aveva fatto la terapia naturale, è morta perché gli è stato evitato, gli è stato rifiutato, gli è stato vietato di fare la terapia, questa è la verità.